La gente pensa che le relazioni siano tutta questione d'amore. No. La relazione è un'enorme quantità di gestione. Se non la gestisci, morirà. La maggior parte delle storie d'amore sono così. Solo i primi pochi giorni è gioia. In seguito solo ansia. Alcune un disastro totale, ok? Vorrei darti una chiave con cui puoi rendere le tue emozioni dolci da te senza l'aiuto di nessuno. Ti interessa? Sai, è come un tasso in questi giorni che premi per incontrare qualcuno, ti innamori e poi dici no, questa non è la persona giusta e poi ti innamori di quella persona o di un'altra. Allora, cos'è esattamente il vero amore? E il vero amore può accadere due, tre volte? Vorrei davvero capire questo. Vedi, c'è qualcosa che si chiama amore e c'è qualcosa che si chiama una relazione, ok? Una relazione accade tra due persone. Questa è un'altra questione. È una transazione di una certa natura. Che livello di relazione? Sfortunatamente oggi, se pronunci la parola relazione, le persone pensano solo alle relazioni basate sul corpo. No. Se hai un fratello o una sorella, hai una relazione con loro. Ma questo non significa che sia basata sul corpo. Hai dei genitori, una relazione con loro. Hai degli amici, hai una relazione con loro. Beh, hai queste... Tutte queste persone alla radio, una relazione con loro. Tutte le persone con cui parli hai una relazione con loro. Quindi non è necessario che la parola relazione debba essere dirottata dalle sole relazioni basate sul corpo. Ma sfortunatamente è così che viene usata in questa generazione. Non veniva usata così quando noi stavamo crescendo. Ma oggi una relazione significa che le persone pensano che hai una storia con qualcuno. Quindi una relazione è una questione diversa perché coinvolge due o tre o dieci persone. In questo momento tutti voi avete un qualche tipo di relazione qui. Questo è un gruppo di persone che hanno una relazione, una famiglia è un gruppo di persone che hanno una relazione, ok? Quindi questa è una questione transazionale. Le transazioni possono andare bene, possono andare male, sai? Qualsiasi transazione. Per quanto ben coltivata sia, a volte va male, a volte va meravigliosamente bene, perché nelle transazioni sono coinvolte due persone differenti o dieci persone differenti. Anche se la transazione è solo tra due persone, il resto del mondo in qualche modo sta partecipando in quella transazione. Molte volte le relazioni umane vengono distrutte, non a causa delle due persone, ma a causa di una terza, quarta persona da qualche altra parte che farà qualcosa in merito, ok? Quindi queste cose accadono. Ma ora, parlando di amore, separiamo l'amore dalla relazione. Amore è ciò che accade dentro di te. La relazione è qualcosa che fai nel mondo. Ciò che fai nel mondo è sempre soggetto a varie forze. Qualunque transazione facciamo nel mondo è soggetta a varie realtà. Una volta che sei coinvolto nel mondo, qualcosa accade bene, qualcosa non accade bene, perché c'è una grande quantità di gestione. La gente pensa che le relazioni siano tutta questione d'amore. No, una relazione è un'enorme quantità di gestione. Se non la gestisci, morirà. Se non la gestisci, crollerà. Ma l'amore è ciò che accade dentro di te. Questo non è soggetto a forze esterne. Ma al momento le persone permettono che sia in quel modo, sfortunatamente. Mentre in realtà ciò che accade dentro di te, la dolcezza delle tue emozioni, non dovrebbe essere determinata da qualcun altro. Non è così? Ciò che accade dentro di te deve essere determinato da te. Ciò che accade nel mondo, non puoi determinare ogni cosa. Tu hai un certo ruolo, ma ci sono così tante persone che svolgono un ruolo in questo. O se ci sono due persone, anche l'altra persona ha un ruolo al 50% in quello. Quindi come la prenderanno, cosa accadrà, le situazioni, c'è una varietà di cose. Ma ciò che accade dentro di te deve accadere come vuoi tu. Quindi ciò che chiami amore è qualcosa che accade dentro di te. Ma sfortunatamente la gente ti ha detto, l'amore è nell'aria. Ciò significa che è un'aria inquinata, deve essere a Delhi. Anche Delhi sta avendo aria pura in questi giorni, questo è quello che mi dicono. Non ci sono stato da un po' di tempo però. Quindi non è nell'aria, è qualcosa che sta accadendo dentro di te. Le tue emozioni hanno preso una forma dolce per una qualche ragione. Quindi, adesso stai usando uno stimolo esterno, stai usando l'altra persona come chiave per rendere dolci le tue emozioni. Vorrei darti una chiave con la quale puoi rendere dolci le tue emozioni da te, senza l'aiuto di nessuno. Ti interessa? Sì, certo, perché no? Assolutamente. Che mantieni le tue emozioni sempre dolci. È la chiave nelle tue mani. Una volta che dai la chiave a qualcun altro, accadrà solo ansia. Cosa accadrà? Cosa accadrà? Cosa accadrà? La maggior parte delle storie d'amore sono così. Solo i primi pochi giorni è gioia. In seguito solo ansia. Alcune un disastro totale, ok? Dipende da quanto buonsenso hanno. Ma essenzialmente ciò che accade dentro di te deve essere determinato da te. Ciò che accade intorno a te nel mondo non è mai determinato al 100% da te, che questo sia chiaro. Non puoi mai e puoi mai determinare ciò che accade intorno a te totalmente da te. Anche se sono solo due persone, non puoi determinarlo, perché l'altra persona farà le sue cose. Se qualcuno ha la chiave per questo, non tu, a volte lo apriranno, a volte lo chiuderanno e butteranno via la chiave allora dici, l'amore è un disastro. L'amore non è un disastro. Le relazioni possono sempre diventare dei disastri, sfortunatamente, ma non è necessario che sia visto così. È solo che, a volte, le relazioni umane non funzioneranno. Non necessariamente tra uomo e donna. Questo è quello. Anche tra fratelli non funzionerà, tra sorelle non funzionerà, tra genitori e figli non funzionerà, tra amici non funzionerà. Non è vero? In così tanti modi non funziona. Ma ora, quando hai questa idea realistica, che qualcun altro dovrebbe creare dolcezza delle emozioni dentro di te, allora sicuramente torturerai quella persona. Sicuramente quella persona sarà sparita domani mattina. Quindi questo deve essere capito. L'amore è la tua prerogativa. Devi essere amorevole. Che importanza ha? Chi c'è, chi non c'è? Che importanza ha? Che le tue emozioni siano dolci e alquanto vitale affinché sbocci l'individuo che sei. Se vuoi crescere nella tua intelligenza, se vuoi crescere nella tua capacità, se vuoi funzionare nel mondo nel modo più efficiente, le tue emozioni dovrebbero essere sempre dolci.